Oggi voglio darti 4 suggerimenti su come promuovere online il tuo negozio. Se hai un'attività che opera prevalentemente a livello locale, quindi se hai un negozio, non puoi perdere l'opportunità di utilizzare il web per far crescere la tua notorietà, aumentare la visibilità sui motori di ricerca e di conseguenza attrarre nuovi clienti. Un tempo per ricercare le attività si utilizzavano le pagine gialle, te le ricordi? Oggi le cose invece sono davvero cambiate. Tutto quello che adesso noi ricerchiamo è a portata di mano, nel vero senso della parola, che tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno lo ricerchiamo tramite uno smartphone e non so se lo sai il 30 40 delle ricerche che noi effettuiamo tramite il nostro smartphone hanno un intento locale cosa significa intento locale significa che nel momento in cui stiamo ricercando ad esempio un negozio per animali lo associamo sempre al luogo nel quale lo stiamo ricercando quindi ad esempio posso cercare negozio per animali padova parrucchiere Cagliari, ferramenta Bari, e così via. Quindi cosa puoi fare, praticamente, per promuovere il tuo negozio online? Ti voglio dare 4 semplici suggerimenti per iniziare a farlo. Numero 1. Creare un sito web che contenga quante più informazioni possibili sulla tua attività. Chi sei, cosa fai, cosa offri, dove sei e quindi, soprattutto, come possono raggiungerti. Ai fini delle ricerche locali è importantissimo utilizzare delle keyword che facciano capire esattamente dove sei. Secondo consiglio, utilizza una pagina facebook con una keyword, quindi una parola chiave, nel nome stesso della pagina. Cosa voglio dire? Ti faccio un esempio. Se hai una profumeria che si chiama punto beauty, non chiamare semplicemente la tua pagina punto beauty, ma chiamala profumeria.beauty. Profumeria è una keyword se hai una ferramenta che si chiama la chiave inglese non chiamare la tua pagina semplicemente la chiave inglese ma anche qui inserisci una keyword quindi ferramenta chiave inglese questo perché Facebook ormai viene utilizzato anche come motore di ricerca quindi nel momento in cui qualcuno cercherà profumeria o cercherà ferramenta molto probabilmente troverà la tua ferramenta soprattutto se è una ricerca a livello locale anche perché Facebook sa benissimo dove tu sei, quindi nel momento in cui tu farai una ricerca ti indicherà una profumeria e una ferramenta che molto probabilmente sono vicine al luogo nel quale tu ti trovi. Terzo consiglio, utilizza la tua pagina Facebook per promuovere i tuoi prodotti e i servizi. Come? Puoi innanzitutto selezionare la zona nella quale ti trovi, oppure selezionare potenziali clienti attraverso interessi e comportamenti. Adesso ne ho già parlato in un altro video nel quale ti spiegavo che cos'era l'identikit digitale. Se ti interessa questo video trovi il link qui sotto. Noi intanto andiamo avanti. Quarto consiglio, crea oppure rivendica una scheda Google My Business. Non sai di cosa sto parlando? Sì, sì, lo sai. Chissà quante volte ti è capitato in una ricerca di vedere un box come questo. Ecco, questa è la scheda Google My Business, dove potrai trovare informazioni come numero di telefono, via, orari di apertura, posizioni sulle mappe. Anche in questo caso, nella scheda Google My Business, utilizza una parola chiave, così come abbiamo visto per la pagina Facebook. Come vedi la scheda Google My Business ha già al suo interno la mappa di Google e questo è davvero importante perché con un semplice clic la gente può attivare il navigatore e arrivare direttamente da te. Inoltre una cosa davvero importante è invitare i tuoi clienti a farti delle recensioni perché le recensioni funzionano come il passaparola quindi se io vedo che un negozio ha determinate recensioni positive è molto più probabile che mi affiderò a quel negozio piuttosto che a uno che non ne ha. Quindi non avere paura di chiedere ai tuoi clienti di farti una recensione proprio sulla scheda Google My Business. Anche perché se le recensioni sono positive e pertinenti, pertinenti significa che al loro interno hanno altre parole chiave correlate alla tua attività, Google ti farà salire nelle prime posizioni del suo motore di ricerca però ricorda questi quattro consigli che io ti ho dato sono degli strumenti di marketing che vanno inseriti nella giusta strategia di marketing in una strategia di marketing mirata quindi se hai un negozio vuoi creare una tua strategia di marketing o vuoi imparare ad utilizzare il web per la tua attività nel link qui sotto potrai trovare tutti i riferimenti per chiederci una consulenza gratuita che cos'è una consulenza gratuita? è una consulenza di circa un'ora, ma non ti preoccupare non siamo con l'orologio alla mano, nella quale esamineremo insieme che cosa già possiedi, qual è la tua attività e come puoi pubblicizzarti al meglio offline e online. Quindi è molto semplice, inserisci i tuoi dati, il tuo indirizzo mail e verrai ricontattato dopo solo un'ora. Non ci credi? Prova!